Cosa ne penseresti se ci fossero gruppi di persone che passassero tutto il loro giorno a pensare su come fregarti? Come ti sentiresti se sapessi che ci fossero persone che dalle 8 alle 10 ore al giorno pensano a come toglierti i soldi di tasca? Bene, questo è come dovresti proprio sentirti in questo momento... Perché tutte le aziende hanno flotte di persone che tutto il giorno lo passano a pensare su come toglierti i soldi di tasca. E in questo video voglio parlare con te di 5 trucchi che utilizzano ogni giorno le grosse e piccole aziende contro di te per manipolarti e farti spendere di più. Quindi resta in questo video. Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale sono Daniele, un e-commerce manager esperto nel dropshipping marketplace e vi parlo di dropshipping, finanza personale e tutto ciò che riguarda la crescita finanziaria e personale e oggi voglio parlare con voi di 5 modi che le aziende utilizzano per ferrarvi per virgolette, nel marketing e vendervi di più, farvi spendere di più e dovete sapere che ogni azienda ha un reparto marketing che passa dalle 8 ore alle 10 ore alle 6 ore, in base ai turni lavorativi, a pensare, a escogitare, a analizzare nuovi metodi per togliervi i soldi di tasca. Cioè, questo è quello che fanno tutti, dai supermercati alle aziende tech alle aziende software. Quindi è bene sapere alcuni trucchi che utilizzano verso di noi per saperci difendere e saper giudicare con la nostra testa se un prodotto ci serve e se un prodotto ci costa quando eh, diciamo ci va bene come costo o semplicemente ci stanno manipolando. Che è quello che dovete capire che la mente umana è molto più um, fra fragile e soggiogabile di quanto pensiamo. Siamo molto molto deboli ed è facile raggi raggi raggirare intorno alle nostre regole mentali e oggi andiamo a vedere, ho qua dei pizzini, ben 5 pizzini eh, che fanno molto retrono, Ut utilizzare i fogli di carta dove mi sono segnato 5 modi in cui le, le aziende ci fregano in realtà ce ne sono molti di più, però ovviamente non posso fare un video di due ore su questo, a me conviene farvene 3-4 diversi. <ride> Quindi andiamo con calma, no? a parte gli scherzi, in questo modo assimilate meglio alcuni concetti, Sono poi troppi concetti di una volta fanno, hanno l'effetto opposto. Iniziamo subito con il primo pizzino. Grossi capelli, cosa intendo? In Passiamo ai supermercati che quello è uno dei posti peggiori, infatti ce ne sono due sui supermercati. In questa lista I supermercati Scusate ovviamente passa un'ambulanza Ok I supermercati Utilizzano carelli grossi Non so se avete mai fatto caso Cos'è la Lidl mi sembra Che abbia ah, quei carelli enormi Così grossi ok. Molte volte vi siete chiesti Oh come mai sono così grossi Che poi è una, una cosa che stanno cominciando ad adottare eh, Sempre più catene eh, c'è uno studio in realtà dietro questa cosa non è fatto a caso, è, stata, è, fatta, è fatta per farvi comprare di più. Uno studio scientifico di analisi ha visto, ha studiato, che le persone che hanno un cadello eh, vuoto acquistano fino al 40% in più, perché nessuno piace camminare sul mercato con il cadello vuoto o andare alla cassa con il cadello vuoto e fare la figura di quello che entra e non compra niente con un cadello. Sono sicuro che questa sensazione sarà familiare un po' a tutti. Quindi ovviamente le aziende e le compagnie di supermercati hanno pensato, scusa, ma allora io gli faccio il carrello il 30% più, più grande così quelli comprano il 30% in più. E, e in realtà è così. Nessuno vuole mettere due buste e avere il carrello vuoto e andare alla cassa, giusto? Cioè, poi ci sono persone ovviamente, c'è sempre l'eccezione, ma diciamo... Che ci dà sempre un senso di sconforto, quindi, questa è una cosa che psicologica che i supermercati usano contro di noi. Fateci caso. Infatti, è meglio sempre entrare con un cestello anziché un carello, perché è più piccolo, c'entrano meno cose e vi dà quel senso di aver acquistato. Okay? Questo è un modo in cui ci fanno spendere di più. Dovete stare molto, molto attenti. Il secondo, parliamo subito di offerta di mezzo. Questo è molto, molto vecchio, ma è anche molto, molto potente. Cosa intendo? Mettiamo che io abbia questo bel set di eh, post-it, pennarello e doppia presa. Io vi voglio vendere questo set a 20 euro. Voi mi direte, ah, "Se pazzo, che me ne faccio? Non mi servono, ho oh, troppo caro, ok? E allora io ti posso dire, ti vendo solo questo a 10 euro, okay. E questa a 20 euro c'è sempre un, una differenza di, di prezzo, e tu, ovviamente, se sei interessato, dici a me, queste qua non servono. Mi prendo questa a 10 euro. Ma cosa succede se, nel mezzo di queste due offerte, io vi metto una terza offerta a 15 euro? Vi metto il pennarello di a 15 euro e allora voi vedete, 10, 15, 20. Succede che voi probabilmente acquisterete questa da 15 euro. Questo perché perché mettervi una differenza di prezzo e togliervi dei prodotti superflui vi porteranno ad acquistare il prodotto che vi dà più senso di eh, rapporto qualità prezzo Se noi mettiamo, fateci caso quando acquistate qualcosa soprattutto le sottoscrizioni, avete quasi sempre tre offerte quasi è quello di mezzo rilievo, non è fatta a caso, non è l'offerta più conveniente, è l'offerta che in realtà ti vogliono vendere, io faccio questa bassa ma a me non interessa venderti questa di 10 euro, non mi interessa nemmeno venderti questa a 20 euro, ci aggiungo una doppia presa che in realtà nemmeno la voglio vendere, ok, non c'entra niente con il prodotto, quindi non mi interessa, l'offerta che io ti voglio vendere fin dal principio è questa, dandoti il contrasto tra poco, tanto e giusta qualità rapporto prezzo, tu sarai portato ad acquistare questo. Questo è molto molto potente ed è anche alle basi, sulle basi delle vendite fare tre offerte diverse per vendere quello in mezzo. Quindi a quella bassa togli sempre molto, a quella, a quella più alta aggiungi qualcosina e quella in mezzo fai quello che in realtà vuoi vendere. In questo modo le persone saranno convinte di fare un affare e saranno convinte di acquistare la migliore offerta con questo in mezzo fateci caso, conoscere queste cose oltre che mh, per vendere vi servono anche per fare le giuste eh, considerazioni quando acquistate Ok, perché quando io acquisto io vado a pensare a tutte queste cose io le riconosco, okay, le aziende, che vi ripeto nelle aziende non c'è una persona ci sono decine di persone nei reparti marketing in base alla grandezza dell'azienda dell che pensano a come manipolare la vostra mente con i prezzi ok? La dura realtà ragazzi Terzo Che è anche Più famoso di tutti L'arrotondamento al 99 centesimi 4,99 14,99 eh, 29,99 Perché okay, ormai lo vediamo ovunque Anche nelle bancarelle di frutta e verdura Ormai mettono eh, Frutta a chilo 0,99 Che okay. è ormai famosissimo Ovviamente, c'è una questione più psicologica dietro, perché se noi mettiamo eh, un prodotto a 4,99 o 19,99, la nostra mente eh, analizza il prezzo in base ai primi numeri che vede. Quindi, ovviamente, se noi mettiamo 19,99 siamo più orientati sulla decina che la ventina. Ok, la nostra mente è convinta di stare acquistando a 10-19 euro, non a 20 euro. Se noi mettiamo già a 20, noi stiamo elaborando quel 20 mentalmente e ci sembra più costosa. Stessa cosa a 4,99 o 99 centesimi. È diverso di 99 centesimi di 1 euro. Non cambia un centesimo, non cambia nessuno. Niente che paghi, me ma mentalmente è diverso. Io non sto acquistando a 1 euro, sto acquistando a qualche centesimo questo trucco è molto molto potente voi fateci caso quando sentite i vostri amici familiari o chi volete che fanno considerazioni sul prezzo e dicono quel prodotto costa solo 14 euro in realtà è 14,99 no, in realtà quel prodotto costa 15 euro ma loro diranno che costa da 14 euro perché la loro mente è più orientata verso il basso sui primi numeri Al contrario i prodotti di lusso se voi ci fate caso non utilizzano mai questo, questo trucco che okay? collane di oro, orologi, Rolex non, non saranno mai prezzati a 0,99 perché devono dare un aspetto di costoso, un aspetto luxury. Quindi al contrario, finiranno sempre con le cifre tonde: 00, 2000, 2500. 2000, difficile voi comprereste un orologio a 1999 euro, difficile, ok? I marchi, marchi lussuosi, difficilmente useranno questo trucco. E questo è il terzo modo in cui le aziende ci fregano Che puoi fregare è un parolone Semplicemente utilizzano la loro conoscenza della mente umana per vendere di più È anche giusto Ma è anche giusto che tu utilizzi la tua conoscenza di te stesso Per mh, comprare al prezzo migliore i prodotti che realmente ti servono Terzo modo in cui ci fregano Nell'e-commerce questo Partito, credo sia partito da Amazon, ma ormai erano tutti Amazon, eBay, qualsiasi, e commessa a questa cosa. Compra con un click, ragazzi, compra con un click. Avete presente quando voi salvate i vostri dati per una volta e quando vedete un prodotto, comprate con un click e vi arriva direttamente a casa. Non è, non è fatto per rendervi la vita più facile. Che okay? le aziende vi dicono: compra con un click perché è più facile per no non è se ne stanno fregando della, della tua facilità ok? te lo dico bello e chiaro è fatto per abbassare l'abbandono del carello nell'e-commerce perché come sapete se non lo sapete se non siete diciamo esperti nell'e-commerce eh, quando andate a costruire un e-commerce avete delle fasi dei clienti aggiunta a carello, checkout, abbandono del carello, abbandono del carello significa quando le persone arrivano a checkout e non completano la fase di inserimento dati. Questo compra con un click che è stato fatto per abbassare questa, questo abbandono dei carelli, che ovviamente c'è differenza tra io mi voglio acquistare questo pennarello, devo metterlo nel carello, andare nel carello, andare nel checkout, prendere la mia carta di credito e inserirla. Eh, cioè, sto lì a pensare, ma a me chi me lo fa fare questo pennello mi serve davvero 15 euro mi sembrano esagerati, ma okay, che me ne vado. Ma se io vedo questo pennello, oh, che bello, ma arriva a casa! C'è un po' di differenza che a livello di azioni devo fare. Quindi, questo compra con un click è un metodo subito per abbassare il livello di azioni fra te e il tuo prodotto. Abbassando il livello di azioni eh, aumentano i prodotti che. Vendono e tu acquisti e quindi spendi di più, mm, diciamo, è una cosa molto logica, ok? Se ce ne andiamo a pensare. E questo è molto importante se acquisti online di saperlo. L'ultimo prodotto per oggi, ah, a proposito, iscriviti al canale. Mi sa che non l'ho detto in questo video ancora. Iscriviti al canale, metti like al video, eh, così che mi puoi aiutare a spingere l'algoritmo di YouTube, e soprattutto potrai trovare tutte le informazioni riguardanti la tua crescita finanziaria, la vendita online e la giusta gestione dei soldi. Ora, ragazzi, passiamo all'ultimo ehm, all'ultimo trucco che le aziende utilizzano per questo video. Magari poi ne faccio altri perché sono davvero tanti E' è difficile parlarne Diciamo senza spendere molto tempo Perché se le inventano di tutti i flori ragazzi Tutti i flori se le inventano per, per spillarci i soldi Anche, anche le, cioè principalmente Sui mercati ma anche le aziende che vendono online Sotto come Netflix C'è di tutto Se voi passaste un giorno ad analizzare tutte queste pratiche commerciali Uscirebbe di tutto Credetemi, eh, prodotti a livello degli occhi, questo è riferito al supermercato. Quello che molte persone ignorano: e quando vai al supermercato e acquisti qualcosa, hai ovviamente un grosso scaffale in alto e in basso. Ora, ehm, dov'è che acquista la maggior parte delle persone acquista di più? Siccome noi siamo esseri pigri, ci secchiamo a muoverci, a fare attività fisica, ehm, No, difficilmente ci abbasseremo o ci alzeremo per cercare e prendere un prodotto vogliamo la comodità quindi andremo ad acquistare maggiormente in media i prodotti a livello degli occhi quindi questi ok? infatti sono voi dovete sapere che i brand le aziende quando mettono i prodotti adesso al mercato cioè, i prodotti vengono posizionati in base al prezzo che l'azienda paga di più è per questo che solitamente le marche più famose sono il rilievo non perché siano più buone ma perché sono più, più, più costose quindi hanno più budget da spendere quindi spendono di più sul mercato per essere messe in posti di rilevanza perché c'è tutta una storia non costano di più perché sono più buoni o comunque non sempre ma costano di più perché hanno bisogno di più soldi per il marketing e quindi a ruota hanno più cash flow da investire assolutamente ottimo in ottica di persona di, di azienda ma devi capirlo e ti conviene quando vai a comprare sempre guardarti intorno. Solitamente i prodotti meno costosi, che non significa che perché siano meno costosi, siano di in qualità inferiore, sono posizionati in basso e in alto, perché sono i prodotti che costano, diciamo che i posti dove costano i meno posizionati nel supermercato. Se tu, infatti, hai una linea di prodotti che vuoi posizionare sul mercato, dovrai ehm, diciamo combattere con questi con, cioè dovrei trattare i prezzi per avere un posizionamento di rilievo nel suo mercato per questo la maggior parte delle volte tu vedi la coca cola esposta esilievo e la cola di non so chi messa di nascosta perché ovviamente non può competere la cola di, di, di un'azienda locale con la coca cola cioè, è, è, è difficile a livello monetario quindi questa è una cosa che devi tenere in considerazione quando dovrai fare la spesa quindi cestino e quattro piedi e risparmi soldi, e molte volte trovi anche prodotti di, molta, di, di qualità superiore, perché, come dicevo, non sempre prezzo inferiore significa qualità inferiore, anzi, molto, molte volte io ho trovato, perché comunque ehm, io sono una persona che guarda sempre le etichette, cosa, cosa contiene. Ho trovato nei prodotti di prezzo inferiore, qualità nutritive e ingredienti di maggiore qualità. Magari perché spendono meno in marketing e si concentrano sul prodotto. O magari perché sono aziende locali e quindi dedicano di meno al, al marketing del prodotto. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Nuovamente, iscrivetevi, mi raccomando. Fatemi sapere nei commenti se video di questi argomenti vi interessano e vi piacciono. Grazie a tutti di seguirmi. Ciao, alla prossima.